Siamo in un business hotel dove c'è un servizio di lavanderia a gettoni, vediamo come funziona. Questa è la stanza. All'interno della stanza ci sono le lavatrici e le asciugatrici. Sono tutte a gettoni. Nelle lavatrici, in questo caso, non c'è bisogno di mettere neanche il sapone perché questa qua in automatico in altri casi si può comprare una tavoletta di sapone da mettere questi sono i nostri panni che si stanno asciugando abbiamo occupato due asciugatrici e poi ci sono i soliti distributori questo è il distributore di bevande e cosa che non avevamo mai visto finora un distributore di snack ma soprattutto anche noodles. In camera c'è il pollitore, quindi uno può prendersi i noodles, scaldare l'acqua e quindi qui ci sono anche le bacchette per mangiarsi i noodles. Dulces in fondo una parete intera di manga con tutti quanti i numeri tra cui vedete per esempio